Angelino Vanted, osteggiato e corteggiato, assedio double face. Vant create site? Fint free word press temesa in plugins. Ma ci avete pensato un momento? Se non l'avete fatto, fatelo, così vi passa la nausea che i politicanti procurano. Angelino è il più corteggiato leader della storia ed insieme il più osteggiato. Le due cose insieme. Non l'avrebbe potuto costruire questa gabbia nemmeno il mago Odini, che si è guadagnato da vivere cercando di impressionare le platee. Gli alfanisti in questi giorni dovrebbero essere amorevolmente assistiti, la tensione infatti li tiene in perenne stato di ansia. Se guardano la realtà con l'occhio sinistro, non a caso, hanno più di una ragione per sentirsi privilegiati. C'è Matteo Renzi che si pente di aver trattato malamente il leader, c'è il vice, Guerini, che si tiene in contatto costantemente con la Sicilia per rassicurare i centristi. C'è Leo Luca Orlando che con il modello Palermo non disdegna affatto la loro partecipazione alla grande ammucchiata. Poi aprono l'occhio destro e trovano Gianfranco Micci che è dietro la porta, sulla soglia, che sussurra parole dolci, suggerite dal grande capo, il quale non può esternare la voglia del figlio il prodigo, altrimenti la Santanchè, Salvini e Giorgia gli saltano addosso e la frittata è fatta. Un occhio la volta e la vita è rosa. Ma se li chiudono tutti e due, allora è un inferno. Nel centro-sinistra c'è una fronda gigantesca, a sinistra. Se c'è Alfano, noi non ci siamo, dice la sinistra dura e pura che arriva fino agli scissionisti del MDP. E questo costerna non poco il Nazareno, che sa di dover scalare l'iceberg per non regalare la Sicilia ai grillini. È meglio averlo dentro o lasciarlo fuori?.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 Dall'altra parte della barricata, il centro-destra, la resistenza è strenua, Matteo, Salvini, Giorgia e gli amici di ci sono pronti a sfoderare la Durlindana, Angelino è un traditore, Angelino sta al governo con il centro-sinistra, Angelino non ha abbiurato né si è pentito e... Osteggiato e corteggiato, insieme...